C'è un dottore da queste parti, andiamo tutti dal dottore che siamo malati. C'è un dottore? Toc toc. C'è un dottore qui? C'è un dottore? Buongiorno dottore. Buongiorno, cosa volete qua? Eh, Siamo tutti malati qua, ci siamo presi un virus. cattivo che ci ha preso e siamo tutti malati qua, guarda, tutti questi in sono tutti pieni di virus. E me li guarisci per favore. E chi arriva Peppino? Prima questo è rosso. E, e dove è malato? Dove è malato? E c'è un virus, si è preso il virus. Dove è malato? Coronavirus. La sì, sì, c'è cioè, il virus alla coda. E come ti faccio guarire? guarirla la coda allora devi mettere il gel la mucchina e poi una bella puntura di antibiotico ce l'hai questa cosa? ma che te lo devo dire io? sei tu il dottore eh? e allora è questa la fumata? eh guariscilo subito è questa la fumata dottore guarda che lui ha un virus molto cattivo ecco In chi? Come stai? In chi? Sei guarito? Oh, sto bene adesso. Sono guarito. Ho oh. una bella fumata, ho una bella fumata. Oh, come una sono bella guarito. Fumata. Grazie, grazie. E qui? Questo cavalluccio pure è malato, eh? C'è il virus dei cavalli. Aspetta, sto mettendo a posto queste medicine. Eh, ma intanto lui piange, vedi? Eh. Questo dottore è proprio una cosa incredibile, sempre disordinato, tutte le medicine buttate qua, là, su, giù. Dottore, eh, ma insomma, allora? È lui e lui sta male questo cavallo, c'è una febbre cavallina. Ah, guarda, come sta a passare qui! Eh, brava, brava dottoressa, adesso mi cura il cavallo per favore, che mi serve? c'è il virus del, dei cavalli e dove è malato? è qui alla testa Ma male qua alla guanta? Sì, sì, proprio lì, vedi qui è tutto malato è tutto malato alla guanta è allo ma, ma forse ci avrà fame ce l'hai qualcosa da mangiare per no questo cavallo? i dottori non hanno niente da mangiare i dottori no. non hanno niente da mangiare i dottori? no capito e allora gli puoi regalare un giocattolo? No, neanche il giocattolo li ha. Ma tu non c'hai proprio niente, dottore mio. No, ho solo le cose da dottori. E allora dagli una bella medicina. No, perché mi serve. E allora che, che... Oh, E lui sta male, eh. Che... Allora sta male di qualcosa qua. E qua... dagli fagli una bella iniezione. Quale? Quella puntura, prendi? No. No. Io ma quale pomata questo sta morendo di di, di niente eh? una pomata va bene signori andate da un altro dottore voi se state male eh, perché qua insomma Fatto! ecco lui invece c'è il raffreddore intanto dobbiamo vedere se c'è la febbre perché se c'è la febbre allora si è preso un virus ce l'hai qualcosa per misurare la febbre? Sto guardo con questo oh dottore mi fa male la testa dopo, Anzi, dopo, dopo di questo eh, dopo di lui, se io sempre l'ultimo sono vabbè, vieni qui non ti avvicinare a quello che è malato non ti avvicinare che tu prendi i virus. Vieni via. Me l'hai guarito questo inghino? guarda la coda. È proprio malata? Eh? È eh. proprio malata? Sì, c'è una coda malata. È tutta rossa. Mm. Yeah. Ma neanche anche questo. Sì, ma c'ero prima io. eh. Cominciamo che mi passano avanti tutti gli animali qua. Dopo te. Prima ci sono io. No, prima c'è lui. Mm. Mm. Dottore, guarda bene le, le cose. Dottor Coccodrillo, mi dai una medicina, dottor Coccodrillo? Quale? Per chi? E' Per me, io sto male. Dopo per oggi in B. Qui c'è tanta gente, mamma mia, stanno tutti male in questa città. Malata. Pure tu sei malata? E adesso come facciamo? Do ma tu sei il dottore, non puoi essere malato. Ora sono malata io. E tu guarisci me. E tu guarisci me e ho i miei figli. E ho i miei figli. Perché sono tutti malati. E che cos'hanno? Il virus. hanno il virus? Tu, tu. Tu sei il dottore con Ma io so, ma io sono impaziente. Ma come vengo qui e ti ammali pure tu, non va bene? Eh? Non c'è più Ora nessuno qui. Sono, voi due. Voi ma che voi siamo voi te... due? Siamo noi due. Io sto male, mi devi guarire. No, io non ti guarisco. Come non mi guarisci? <ride> io voglio guarire no, non eh, ti guarisco mi hanno detto che sei un bravo dottore mi devi guarire ora non sono più il dottore no. E che sono gli occhiali ah, senza occhiali non sei dottore allora te li do io gli occhiali aspetta eh. no, no, non li voglio <ride> prendi gli occhiali da dottore no, no va bene, no. allora faccio io il dottore vieni qui sì, sì. sono io il dottore adesso Prego, si sieda signora, si metta lì. No, lui ha Ma... male. Lui ha male. Tu già sei guarita? No, prima no. c'è lui. Allora. No, innanzi... prima c'è lui. Ma ah, prima c'era lui. Lui chi? Qui vedo un sacco di animali. Questo. Quale? Quello, Questo... quello verde. Quello verde. Mamma mia che brutto colore che hai. <ride> Ti vedo proprio male, male, male. Mm. Okay. Allora adesso dobbiamo mettere tre supposte di tachitrina no, una nuotata Una nuotata? Ah vabbè E la pomata allora. Pomata, pomata, Ah, fumata. non una nuotata, una pomata Scusa, ma io sono pure un po' sordo eh, Non capisco niente, ma che ne so Saranno gli occhiali Gli cioè. occhiali Allora tu cane, levati perché qui non ci puoi stare Questo è riservato solo ai coccodrilli allora, una bella iniezione, una bella iniezione no, qui no, no. di Arissà no, ti passa no. tutto. No, no. Signori, vabbè, andate da un altro dottore perché qui... non dopo dopo so se... siamo qui, ma non, non sei più il dottore? Non sei più il dottore? Eh, no, no, no, no, no. Che se... sei allora? Io sono un pappagallo. Che ma sono lui? un dottore? Sono un pappagallo. Ma deve essere il dottore. Adesso con gli occhiali divento dottore. Allora, ah, sono il dottore Lallo. È malato lui. È malato. Si è preso un virus? Sì. E allora qui dobbiamo guarirlo. Ma perché? Scusa, ma io lo voglio mettere qua. Vabbè signori, buonanotte. È qui lo studio medico chiude. Ciao. E c'è troppo lavoro, mi sono già stancato io, eh. Troppi pazienti qua. Puoi giocare? Eccolo qui qua.